cosa si fa? vedete come allora si prende ok Il sapore leggermente alcolico si toglie si ha fatto una leggera crosticina ok allora prima di tutto lo andiamo a guardare quindi alveoli leggermente allungati colore ocra, bianco tenente all'ocra, sapore leggermente acidulo, pizzica appena lo mette in bocca, ha anche una nota dolce, sente l'acido acetico, un po' alcolico, no? ed è un lievito in forma.